Siamo a Torino, il tema di oggi è innovare alla Social Media Week insieme a Francesca Lavazza, un esempio aziendale che ha innovato l'aspetto dell'immagine attraverso un calendario totalmente su? Su Instagram, ma questo calendario è il primo calendario che noi dedichiamo totalmente al mondo web, al mondo digitale che vivrà proprio grazie anche al contributo degli utenti che invieranno attraverso appunto, Instagram che è il nostro partner ideale ma anche altri siti di community eh, immagini e video proprio per poter partecipare a questa grande opera collettiva. Già sabato abbiamo avuto un incontro con gli Instagram, li abbiamo ingaggiati in questa operazione che amiamo tantissimo e ad oggi abbiamo superato le 3.200 foto. Pensiamo di allargare questi contributi, questa partecipazione per un periodo lungo di tempo e quindi raccogliere il più possibile materiale creativo da parte della gente.